buongiorno a tutti quello che vedete a schermo è la mailing list di QGIS italia user ok mm, questo video è mm, non mi ricordo se è il terzo o il quarto video che faccio all'interno di, mm, di questo contenitore che ho immaginato e che sto portando avanti da solo che riguarda il question time nel senso che ogni tanto quando vedo delle domande sulla lista mh, rispondo tramite un video quindi un piccolo minimo mh, video tutorial allora virtus mankind virtus mankind scrive ehm, lui credo sia gabriele che mh, ha scritto nel gruppo telegram e io l'ho invitato cortesemente a scrivere in minor list perché qua bisogna scrivere qua rimane nel su Telegram si perde, allora lui chiede: eh, qua il titolo l'oggetto è stile basato sulla relazione 1N. Com come si fa? Allora Andrea, giudice Andrea, già ha risposto: è la mia stessa risposta che ho dato velocemente nel, mm, nel gruppo Telegram. Utilizzare questa e non solo, si possono utilizzare anche altre. Eh, vediamo come tematizzare quindi. Lui infatti chiede, mi piacerebbe conoscere un metodo per tematizzare le feature in un layer, layer 1, basandosi sul valore assunto da un layer 2, adesso collegato tramite relazione 1 ad esempio se esiste una relazione tra feature del layer 1 ed una o più feature del layer 2 relazionato. Comunque ora vediamo come si utilizza la funzione suggerita da Andrea relation aggregate e vediamo come tematizzare andiamo su QGIS allora carico uh, carico due layer per esempio la ripar le ripartizioni eh, territoriali italiane quindi sud eh, isole sud centro nord est nord ovest e carico anche le regioni queste sono due strati che mh, trovate facilmente nel sito Istat allora andiamo a tematizzare velocemente le ripartizioni, un attimo eh, tolgo lo sfondo nelle ripartizioni, vuoto, così eh, si vede meglio, e eh, dove eravamo? Qua aumento un attimo lo spessore, così si vede meglio. Fatto ciò vado un attimo eh, nelle eh, regioni e vado a tematizzarlo. A categorizzarlo denominazione classifica ok e cosa ho fatto io classifica ecco qua devo togliere quest'ultimo ok fatemi aggiungere visto che è un video delle ehm, delle piccole eh, decorazioni e quindi qua vado a mettere subito qua question time eh, che riguardano le ehm, tematizzazione tramite relazione eh, uno a molti ok applica, ecco siamo qua sopra questo un attimino, cambio colore ok applico metto così metto un piccolo bafferino eh, ok applica e qua un attimino mettiamo uno qua e uno qua eccoci qua questo è un timer un attimino fatemi aggiungere poi eh, decorazioni etichette un attimino questo qua non ci vuole nulla perché ho creato delle funzioni memorizzate su espressione utente decorazione copyright a questo fatemi aggiungere però eh, vabbè lo aggiungo da, da qua da qua metto qua sopra dati, due punti, istat ok applica mm, 2, 2, applica ok, lasciamolo così allora partiamo da questo qua ora vi ricordo che abbiamo anzi devo fare la relazione prima allora, andiamo a fare la relazione perché le, re, le ripartizioni e le regioni sono in relazione quindi da progetto vado a, re, a realizzare una relazione eh, sto utilizzando la versione 3.16 quindi metto il rel qua e il rel qua è un consiglio che vi do eh, ripartizione il codice di ripartizione le regioni e codice di ripartizione ok applico che okay. per andare a vedere velocemente se la relazione è stata fatta bene clicco da qualsiasi parte ed ecco qua vedo la relazione qua sotto benissimo allora andiamo a tematizzare allora io ho il layer padre che è questo lo voglio tematizzare in funzione dei dati presenti dal layer figlio allora per esempio Ah, per esempio, per esempio, allora, eh, io voglio che per esempio il confine di questa ripartizione qua del sud, questo siamo al sud, fate mettere un'etichetta, così vediamo subito, eh, etichetta, eh, denominazione, siamo su ripartizione, Den Rip, ecco qua sud, eh, un attimino così, un bafferino, ed ecco qua che si vede meglio ehm, ok quasi ci non si vede ecco ora si vede ora eh, altro trucchetto mentre ci sono vedete qua in questo caso mh, i, le regioni e anche la ripartizione sono dei dei poligoni sono in realtà dei multipoligoni quindi in questo caso lui la mette solo qua se vuole in entrambi basta andare eh, non mi ricordo se era qua etichetta definito mostro etichette per questo layer disegna le etichette eh, c'era un'opzione che ti permetteva di etichettare per ogni parte poligono dove si trova questa opzione eh, etichetti in ogni parte eccola qua però è così la metterebbe anche qua eh, quindi eh, renderebbe molto confusionaria, per evitare questo, eh, dove era ora, eh, mostra etichetta, l'ho persa, Dio mio, dove era etichetta, qua la tolgo, cosa faccio, gli vado a dire che questa etichetta la deve mettere al centro tra i due, eh, scusate, sto un po' divergendo, ma mh, credo siano delle cose abbastanza utili, quindi vado su questo, vado a attivare questo, e qua basta che scrivo centroid eh, della geometria, geometri, ok, e questo qua come vedete lo metto al centro, naturalmente poi qua gli posso dire offset e così via, allora detto ciò, ho parlato 7-8 minuti, ancora non, non siamo dentro l'argomento di, oh, di questo video. Allora, ehm, vediamo come tematizzare tramite una... utilizzando le relazioni 1AM. Allora, il genitore, ripeto, è questo qua, le ripartizioni. Ora io gli dico di, mh, di colorare i, questo contorno, questo che vedete qua, il contorno, di un colore, per esempio, rosso, se il numero all'interno del, della ripartizione stessa è maggiore, per esempio, di 4 ok? infatti il sud ha, se non ricordo, 6 1, 2, 3, 4, 5 6 tutti gli altri sono 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e questi sono 2 ok? ora gli dico quindi vado a sfruttare la relazione allora vado su ripartizione avvio eh, questa maschera questa finestra qua e vado sulla tematizzazione e vado sul contorno, colore tratto, ok? Colore tratto, che è questo. Colore tratto, devo utilizzare questi congini che si trovano qua a fianco, che servono alla, per la sovrascrittura definita dei dati. Colore tratto, io questo voglio modificare, ok? Quindi entro qua dentro, se io un attimo mi staziono col mouse sopra di congina, mi, mi dà un po' di spiegazioni, ok? oppure se ci clicco sopra, vado su modifica perché lo voglio modificare, entro qua dentro e qua dentro io devo scrivere una relazione che tenga conto dei dati appunto in relazione 1M e una delle funzioni suggerita anche da Andrea è quella di andare a utilizzare eh, tra aggrega, aggregate la funzione relation aggregate. Qua c'è tutta la spiegazione come funziona e e ora vediamo come funziona, io qua nel calcolatore di campi posso mettere anche dei commenti io ora qua eh, gli dico, eh, questo qua calcola, gli faccio calcolare, calcola il numero di mh, elementi figlio questo qua gli faccio calcolare il numero di elementi figlio, cosa significa questo? relation aggregate, vado a vedere la sintassi e lui vuole, utilizzi i parametri denominati relation due punti uguali qual è la relazione? se vi, se vi ricordate la relazione l'ho chiamato rel rel, virgola il secondo parametro che vuole aggregate aggregate due punti uguale. cos'è che voglio che aggrega? no, no, meglio, qual è la funzione? questo qua è un bug che ho già segnalato a Stefano bisogna capire se è un bug della traduzione italiana o un bug ma credo sia della, della traduzione qua mancano tutti i valori che può assumere aggregate qua in questo caso se come voglio un conteggio count o count virgola expression expression, expression due punti uguale cose che voglio che conta ok naturalmente all'interno del layer figlio, perché appena io scrivo re relation gate, tutto ciò che scrivo qua dentro riguarda il figlio sono sul padre qua se qua ti ricordi sto partendo da ripartizione sto partendo dal padre e quindi sto richiamando tutti i dati del figlio, quindi gli sto dicendo conta che cosa, e qua gli posso dire il campo che voglio quindi già qua ti rispondo alla seconda domanda che hai fatto su expression qua devi mettere il nome di un campo che ti interessa aggregare in questo caso, siccome voglio, voglio contare, io suggerisco quando si utilizza la funzione COUNT di utilizzare sempre $ID, perché la funzione COUNT dipende, molto, è sensibile, diciamo così, ai valori nulli della cella, quindi se ci sono valori nulli, eh, tant'è che se vai a vedere su Aggregate, abbiamo tre tipologie, c'è cioè COUNT, COUNT distinct e COUNT MISSING, quindi state attenti a questo quando utilizzate queste. Siamo qua, quindi gli dico il dollo id, questo è sicuramente mai nullo, quindi ci, ci fa un conteggio abbastanza abbastanza mm, oh, corretto, diciamo così. E chiudo, appena chiudo, come vedi qua sotto mi dà 4. Quindi elemento 1 significa che è la prima, mm, questa qua sopra, nord-est, 1, mi dice sono 4 se vado 2, 4, 4, 4, 6 e sono qua sotto quindi cosa significa? che se io voglio variare il colore se vedi qua il formato atteso perché io sono entrato qua dentro ok? il valore atteso che lui mi dice qua è o una stringa rgba o un numero intero tra 0 e 255 oppure scritto in questo modo oppure direttamente scriviamo il nome del colore ok? allora io qua vado qua e gli scrivo, if, quindi se il numero che esce fuori da qua è maggiore da 4, di 4, quindi cosa che significa? Se i figli sono più di 4, ok? Quindi questa è la condizione, virgola, quindi se i figli sono maggiori di 4, se è vero cosa deve fare? Se è vero, coloro red, fallo rosso, se è falso, eh, non so lascio lo nero black ok guarda che c'è qua ok ecco qua che lo colora di rosso ok continuiamo un altro esempio ci sono 15 minuti oltre a questo qua ora gli vado a dire che anche il riempimento mi deve variare non voglio che mi vari solamente il colore ma il riempimento, vedi qua il riempimento, adesso, adesso ho messo vuoto, ora io gli dico che se il numero dei figli sono due, allora dai un riempimento. Okay? Per capire qual è la sintassi, ripeto, andiamo qua, mm, e qua sotto ci dà dei suggerimenti, ok, solid, horizontal, vertical, cross e così via, se lo vogliamo vuoto, come in questo caso, questo è vuoto, dobbiamo dargli no quindi vado a riprendere la stessa espressione di poco fa e ce l'ho qua scusami eh, qua questo lo tolgo il commento qua non devo mettere qua abbiamo detto che se è uguale a 2 quindi uguale a 2 se è uguale a 2 io voglio che sia uh, cross quindi qua, qua metto cross Altrimenti no, cioè vuoto, ok. Ok. Eccolo qua. Il colore lo prende da qua, quindi non so gido blu. E come vedi, eh, posso tematizzare in funzione di una relazione. Mi fermo qua perché ho superato i 15 minuti. Ciao e alla prossima!